moto in giro un Ivo P26 con la maglia davanti alla faccia questo può solo voler dire che siamo venuti a fare molto molto, molto grosso. grosso siamo a Dorno, quindi provincia di Pavia no è provincia Pavia zona Pavia zona Pavia questa è la moto d'Ivo di Yamaha VR 2 mezzo invece io noleggio puro però fortunatamente eh, sono fornito Forn Ito, con tutto l'abbigliamento da dh di forn che alla fine va bene anche per far cross prima di spoilerarvi tutto quello che accadrà in questo video vi lascio la sigla Aspetta, ma qua abbiamo un, abbiamo un professionista ragazzi. Io sono il manager, lui è del mondiale ah, eh, Quest'anno sì? vinciamo Penso che lui sia l'unico Un po' dell'ambiente, più di noi Nel senso, lui va anche lui in bici, fa di H Però è l'unico che già gira Quanto costantemente si può dire? Due volte a settimana Tre sì, volte a settimana Due volte al mese Due volte al mese, però è già di più di io ho dieci anni che non tocco una moto ragazzi In realtà per me non è la prima volta in cross Perché da piccolo, te l'ho già detto nei miei Q&A Andavo in moto, diciamo non vero e proprio cross ma andavo un po' nelle piste Avevo un 85, un YZ85 Avevo anche la moto da trial in realtà il mio passato nei motori è ampio Addirittura se vogliamo aggiungerlo prima ancora Io ho fatto per 10 anni kart Ieri stavo facendo il conto e l'ultima moto che ho avuto In realtà è un KTM 125 che ho venduto a 18-19 anni, però appunto la usavo principalmente per andare a scuola. A 18-19 anni 18 dicio... E allora di dirlo cazzo. A 18-19 anni in realtà ho venduto tutto, proprio perché volevo comprarmi la T-Downhill e non avevo più tempo per andare in moto. Facendo il conto adesso ho 27 anni e è... Quasi dieci anni che non tocco una moto ma proprio non tocco nessuna moto sarà interessante vedere se siamo ancora un minimo capace c'è da dire ragazzi che sono migliorato tanto in bici al tempo quando ero piccolo non saltavo ancora così tanto quindi vediamo se le abilità della bici si trasmettono anche sulla moto sono curioso proprio di prendere la moto ho proprio voglia di tornare in moto e vedere il tutto Date, sapete già come funziona? No, cioè la moto sì, però dov'è la pista più, più piccola per partire perché non siamo. No, adesso di qua ci abbiamo chiuso, dovete fare il giro da di là. No. Ma guardate chi c'è! Buongiorno signor Fett! How are you? Good? Good, good. A Little Italy trip with the motor. Mattezza, nome eh. del, ah. del pane, e dello spirito santo. se fai la stronzata, ciò dica a tuo pane, ah. capito? le avambracci ah. <ride> sì, ce li braccio, cioè, che ho già di legno io. ma, ma sai cosa faccio ancora un po' fatica? Mi sento un po' strano tenere il gas che tira in rampa. Lui, ragazzi. È partito non in bici, è, grigio è partito facendo cross, in particolare freestyle motocross lui faceva. Vabbè, lui non lo contiene nemmeno perché è già troppo esperto, oh, gira già troppo. Ma eh, grigio, dovrebbe essere quello che è più avanti. Consiglio per non dar fastidio a quelli che viaggiano: l'importante è non fare il trittagio. Ok, sulla rampa se non fai il salto o a destra o a sinistra. Com'è la situazione dentro, Easy? non c'è nessuno no. come non c'è nessuno figa e piena? non c'è nessuno ah ok vabbè a lui non lo posso nessuno facciamo un giretto dai Perché gli ultimi due che mi sei passato io ho detto boh però sali dietro li ho passati. che C'era prima era Eric Fedco che è lui, rider Red Bull di slop. Sai chi vede i miei video sa esattamente chi è. Ma allora io ti ho seguito Beh, in cambiata, tutti, eccetto l'ultimo che mentalmente mi ha intimorito. Ma quando no, poi ho fatto zanna, sono, sono uscito, cioè è il più grosso. Secondo me, non è l'ultimo, no, è no, quello no. a metà. Sì, no. Comunque, ragazzi, quattro no, no, giri no, e i salti no. della pista si può dire che li abbiamo passati tutti. Perché ci manca l'ultimo da fare, ma ragazzi, non è il più grosso. Sì, buongiorno, buongiorno. Oh! Ciao hey Fabio, come stai? Tu sei? Sì, ciao Ragazzi, Andy Brewi, commenta, commentatore, master of the art e crankworks. Say something for uh, the fa Italian fans. Hey, what's up? Italian! Italian, ciao, mi chiamo Fabio. Grazie. 25 anni, 25 anni, <laughs> that's all eh, <laughs> Ragazzi al suo giro abbiamo rischiata veramente veramente grossa. Cioè, eh, sono atterrato sul tizio. Porca p! Molto davanti! Ma tu hai visto cosa ho fatto io? Io sono atterrato sulla sua moto, eh! Ah merda! Sono atterrato sulla moto! Ma sei scemo! <ride> Allora ah, non so se il tipo Quello prima mi ha ma, ma maledetto Con il suo Ti benedico Nel nome del padre Del figlio Il nome del padre ah. O se mi ha salvato Però Mi è andata di culo estremo Perché io ho saltato ragazzi In area Ho visto il tipo Ed ero un pochino lungo Sul salto E sono atterrato Un metro prima di prenderlo Era impossibile evitarlo Quindi mi sono tipo Indurito tutto indietro E io ero pronto A essere sbalzato in avanti Invece di culo La moto mi si è tutta imbarcata Tutto male ho tenuta Loro hanno saltato Dopo di me Di fortuna sono passato in esterne non l'hanno preso Di si sure. sono fermati per aiutare il tipo e guardate cosa è successo madonna, madonna raga madonna, che secca il ragazzo quello che è caduto no, è Kayase che è un cazzo, rider come... professionista Comunque ragazzi Ad il diritto. tipo che è caduto Che però non si è buttato subito in cima al landing All'atterraggio Segnalare immediatamente che rimane. Cioè dopo aver visto me Un passato dove mi è andata di culo Figa ma mettiti in mezzo Non è possibile che cazzo quel tizio lì Noi siamo andati là a vedere come stava Tanto gli fa male la gamba Magari si è rotto la gamba o la Ho preso una storta comunque forte alla caviglia Sti cazzi cioè Ma che ne hai eh Io, io, io, non, non Ivo, non grigio eh, non fede, non l'altro fede, io Io accendo un cerino in chiesa oggi, stasera, <ride> vado ad accendere un cerino in chiesa Ti vado a spegnerlo <ride> Ragazzi veramente è stato il rischio, boh, potrebbe essere al top di tutti i rischi che ho mai preso nella mia vita Best save ever veramente Lì dovevi colpire il pilota, hai perso l'occasione Ho perso l'occasione, cazzo, cazzo lo Il bello è prendere il pilota che scappa, non è moto. La <ride> prossima volta non lo fa più No perché, guarda che su YouTube poi ci saranno i criticoni che diranno eh, potevi evitarlo dovevi pensare sì. che lui era già lì ma infatti a me mi chiedo anche: ma sono scemo cioè io lo sapevo che era lì e l'ho schiacciato ragazzi noi ci stiamo cambiando adesso siamo cotti dalla giornata avambracci e mani sono veramente cotti spero che anche questo video vi sia piaciuto volevo documentare la mia prima tra virgolette volta in pista è vero sono già andato anni fa ma quando ero piccolo andavo a far cross tra virgolette andavo non è che andavo in pista sono andato qualche volta in pista ma si contava Solidità di una mano, dovevi prendere spavente. Super soddisfatto della giornata perché, al secondo giro, seguendo lui, che mi ha dato un po' la velocità, sono riuscito a passare già tutti i salti praticamente, cosa che è super positiva perché vuol dire che la bici è proprio ideotica. Appunto, anche al motocross. Quindi mi raccomando, ragazzi: girate in bici. No, che poi questo video lo guarderanno maggior parte motociclisti. Poi. Che insulti. insulti! Questa è la dimostrazione che si può andare bene anche in un solo giorno in cross. Ragazzi, scrivetemi nei commenti perché in realtà sui social, o comunque avete visto anche i miei video di DH, conosco un paio di piloti bravi. Supercross e motocross Sarebbe figo secondo me fare un video con loro Tipo con Mattia Guadagnini Oppure Angelo Pellegrini Potremmo organizzare una roba del genere Fatemi sapere nei commenti se vi piacciono anche Contenuti inerenti ai motori e robe del genere Che io li apprezzo un sacco però Per adesso non ne abbiamo ancora parlato sul canale Lasciate un like se vi è piaciuto il video e soprattutto lasciate un like Per quel salvataggio lì Andate a accendere un cerino in chiesa anche per me Se per caso siete credenti E noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video Bella